Buongiorno, sono Diego Rizzi dall'Italia, vi faccio i miei migliori auguri per la nuova trasmissione televisiva Singular Petank e spero che guardiate tutti le sue trasmissioni. Un saluto a tutta la Spagna, a presto, ciao!